Qua abbiamo un discorso di split che facciamo prima come esempio e quindi magari uno sta manipolando e lo split porta a quello che è, può creare un problema sulla k, e quindi io mi devo andare a fare i test che mi evidenziano, e questo è normato, che questo problema non ce l'ho. Posso avere dei problemi su k che vengono utilizzate come deposito, quindi immaginate che noi interveniamo su una k del genere, è un gran problema, perché ovviamente la k è piena di roba. Allora, io quello che vi dicevo prima vi consiglio di fare comunque il test così, se per caso lo supera e lo passa è ottimo, se no, non lo passa come qui, cioè la cappa sopra fa, fa, faccio fatica, queste sono foto dei repertori non nostre, quindi non so dirvi se passava o no, eh, faccio fatica a credere che passasse perché è veramente tutta occlusa, anche se vedete il back le lignette sopra, cioè, ci sono delle fessure che sono più alte, quindi l'aria sicuramente quelle basso non le prende, quelle medie qualcosa dovrebbe aspirare però è veramente un muro di, di oggetti. Quindi voi una verifica del genere, soprattutto quelle che sono molto sul fronte, vi crea un bel problema. Quindi dovrete farla sgombrare assolutamente. Nella parte sotto avete invece il sash completamente alzato e lì non va bene. Tolto anche il materiale che c'è all'interno perché il, la norma parla di 50 cm. quindi Voi dovreste fare la verifica a 50 cm, poi in genere si fa intorno ai 40 cm, ma si potrebbe avere anche un discorso legato a quello che è l'utilizzo, la performance del motore, velocità e quant'altro e quindi dargli delle indicazioni differenti e dirgli guarda eh, questa K a 35 cm hai una velocità intorno ai 0,4 che è performante, a 30 cm certo non posso portargliela a 20 cm perché è troppo basso, però gli posso dare indicazioni che magari noi per esempio facciamo così, nel nostro protocollo, gli diamo anche a volte due o tre indicazioni, cioè facciamo la verifica su due o tre livelli quando la K non è buona, non è performante, allora abbassiamo il portellone diciamo a 40 non va benissimo, a 30 molto meglio e quindi gli diamo indicazione a 30 gli diamo i valori di velocità, sempre per quello che dicevo prima, perché è vero che noi ci pagano una verifica, è vero che non ti vogliono dei soldi, è vero che la norma tech, è vero tutto, però nello stesso tempo devo mettere in condizioni il cliente che non sa ed è ignaro e mi devo tutelare, come faccio a tutelarmi se non prendi i valori, non gli ho dato delle giuste indicazioni o gli metto la cappa fuori uso e sapete che è complesso e quindi vi crea una marea di problemi a voi come li crea il cliente e qui da questo punto di vista ah, bisogna evitare, oppure gli do delle altre indicazioni perché loro possono, avendo delle altezze differenti e cui ho preso le velocità, prendere per buono e dire ok allora questa cappa la dobbiamo usare a 30 cm oppure ovviamente si cambia il motore, si fanno le varie operazioni di eh, adeguamento che necessarie, però se non sono possibili eh, è così. Dall'altra parte vedete questa foto sulla destra che vi fa vedere come potete ottenere un miglioramento per esempio della situazione di sinistra, semplicemente facendogli posizionare eh, queste... Supporti, chiamiamoli un po' come vogliamo, dove eh, l'aria può passare al di sotto di essi. E quindi sicuramente se devo proprio scegliere, ho uno strumento, ho del materiale che non, non so come altro fare perché sono il cliente, dico, ah, ma io come faccio? Ho bisogno di fare tutto questo. Non ho manco un armadio perché, insomma, questi basterebbe mettere la roba in armadio che gli pesa un po' il, il fondo schiena, secondo me non hanno voglia di metterli. Però se hanno queste esigenze, uno prende e dice, ok, alza quelle che sono le boccette e a voi vi crea. Eh, non vi crea più il problema perché così quando andate a fare la verifica nemometrica vi trovate in una condizione in cui potete farla, soprattutto così nella parte di destra.